Ciao! Allora, nel video di oggi parliamo di una delle mie grandi passioni per quanto riguarda la cura del corpo. Sapete quali sono le mie due passioni? Una, i balsamo labbra. Due, le creme mani. Quindi oggi ho voluto testare tutte le creme mani di Wish. Ovviamente non potevo farmene mancare. Queste sono solamente quelle alle profumazioni con la frutta. Queste qui. Allora, intanto ogni confezione è un 30 grammi, il prezzo è di 1,95 euro l'una. Perché le cost costano 1 euro la crema più 1 euro la spedizione? Normalmente io uso almeno lo sconto del 10% quindi 95% o 90 centesimi o 95 centesimi quindi 1 euro e 95 in tutto per 30 grammi di crema non vi metto i link dei prodotti perché ora che le ordino e le occupate io, ora che le ordino, che arrivano e che le ho testate perché sono tutte finite, e sono tutte in inserzioni scadute ma basta mettere su wish crema money on end cream ne trovate tantissime cioè vi si apre un mondo, queste sono quelle più economiche, ma ce ne sono davvero tantissime. Ovviamente non vi metto i link perché sono scadute le stazioni, non mi so, servirebbero. però vi ricordo di guardare sempre l'info box perché ci sono tantissimi codici promozionali. In questo caso ho il codice sconto per voi sul primo acquisto, ehm, primo acquisto da computer o da app inserite il mio codice che trovate in box e avete uno sconto fino al 50% sul primo acquisto mi raccomando e ora direi che vi mostro tutte le creme a mani e come mi sono trovata quindi prima di iniziare ho scordato di dirvi una cosa l'inci perché l'ho guardato ovviamente in alcune creme è scritto in inglese in alcune è scritto con caratteri cinesi e quindi facevo un po' fatica a tradurlo ma comunque google traduttore da telefono scatti la foto e te lo traduce lui in automatico più che facevi così li ho guardati tutti e eh, seguendo il biodizionario hanno tutti 3 punti su 5 c'è il dimeticone, c'è la paraffina ma ci sono anche in tante creme che acquistiamo al supermercato quindi niente di più ma niente di meno ed adesso non so cosa mi mostro quelle che mi piacciono di più quelle che mi piacciono di meno, random, andiamo random. La prima che vi mostro è questa: è Wild Berry. Eccola qui, nel marchio My Create Cater Beauty. Vabbè, quella è la profumazione Wild Berry. Allora, ho trovato che è fluida sulla pelle basta un poco prodotto, si stende bene, assorbe molto velocemente, ottima, è da usare tutti i giorni ed è più volte al giorno, ottima anche da portare in borsa o portarsi dietro perché è, è piccina, e mi è piaciuta, mi è piaciuta perché assorbe velocemente, ma ha un buon potere idratante, la profumazione, che è la cosa che ci interessa di più, allora, è dolce, dolce, non è wild berry, è fragola, no non sa di, non sa, sa qualcosa di sintetico ma sintetico dolce non persiste sulle mani e comunque ha un buon potere idratante piace? Sì. poi andiamo avanti con la prossima e la seconda è, è quella apple mango sempre dello stesso marchio così forse avrete meglio e allora io Mettevo tante aspettative in una crema Apple Mango, mela e mango, tantissime aspettative per l'estate. Allora, la crema fa il suo lavoro perché è una buona crema, ha un buon potere idratante, assorbe velocemente, lascia le mani molto morbide. La profumazione, cioè, non si sente, ma dai, io speravo tanto. Delicatissima, delicatissima, non si sente, appena appena durante l'applicazione senti che c'è qualcosa ma speravo tanto invece troppo delicata però la crema è funzionale poi andiamo avanti con la prossima e vi mostro questa grapefruit sempre dallo stesso marchio mycrate che è questa qui e questa è la mia preferita per adesso niente da dire è fluida poco prodotto, si stende bene, assorbe molto velocemente, ottimo potere idratante, non appiccica, si può usare tranquillamente più volte durante il giorno e il profumo è quello che mi piace di più. Cioè, ha un profumo fresco, mh, fresco, un po' fruttato, un po' dolce, ma fresco, che persiste anche un po' sulle mani, un po', senza risultare invadente. Io quando dico persiste un po' sulle mani vuol dire un pochino, che se te la l'annusi lo senti, ma che non si sente in giro per la casa o in giro, perché comunque Brontolo è molto sensibile ai profumi, quindi per lui un profumo che si sente è già troppo. Ne quando vi dico che persiste eh, un pochino, vuol dire che se vi annusate le mani lo sentite, ma non è che se state lì a muoverle arrivano i profumi, no, è delicato, non invadente. Questa per adesso è quella che mi piace assolutamente di più, ma noi andiamo avanti. E la prossima è questa. Zwitch Peach. Quindi pesca dolce. Sempre lo stesso marchio. Sempre MyCreaty. Chissà se alla fine del video riuscirò a ricordarmelo. Scusate ma sentivo dei rumori. E sono in casa da sola. Perfetto. Saranno i vicini sicuramente. Ma erano molto vicini come rumori. Ecco ci manca solo che ho i fantasmi in casa. E siamo a posto. Perché non manca più niente. Eh, parentesi non ci sono i fantasmi in casa è più probabile che sia un topolino un ghiro una volpe può esserci di tutto in casa ma non i fantasmi mm, tetto, sottotetto, i topolini ci sono i boschi tutti intorno è possibile che ci siano di giorno non si muovono però vabbè ne trovo di tutte piuttosto che dire i fantasmi allora dicevamo Twitch Peach che ci interessa di più eccola qui è questa forse ve l'ho fatto già vedere ma non mi ricordo è semplice ma non banale posso dire come le altre eh, assorbe velocemente buon potere idratante eh, pratica, facile profumo pesca ricorda la pesca va bene, sintetica sì ma ricorda la pesca e resta appena un pochino sulle mani anche ma la ricorda quindi col profumo ci siamo e veniamo ora all'ultima L'ultima è questa all'avocado, allora cosa dire di questa? Intanto che è di un altro marchio che è il Y, MiY Ueleni, facciamo prima il marchio è questo qui. ok? è un pochino diversa dalle altre ma non troppo, intanto prima cosa che noto scritta in inglese scritta in cinese tutte e due e è un pochino più ricca delle altre ma pochino più ricca Ed è, si stende sempre molto bene non lascia sia bianca, assorbe sempre velocemente non c'è problema per questo lascia un buon potere idratante lo trovo buono e il profumo è quello che intenso di tutti con l'avocado non c'è niente a che fare ma niente però è fresco è un profumo fresco ed è per l'estate delicato fresco che non ricorda l'avocado ma comunque sia che persiste appena appena sulle mani e ci sta e, dunque io a questo punto facciamo un resoconto queste sono quelle alla frutta poi Ce ne sarà un altro video perché non sono finite qui. Wish è enorme. Quindi quella che mi è preferito, quella che mi è piaciuta di più, è quella al... Sembra che sto giocando a carte. Poker. Al grapefruit, Quella che mi è piaciuta assolutamente di più per la profumazione. Come livello crema più o meno siamo tutte lì perché sono molto simili. Poi, secondo posto, c'è la... Switch Peach, perché è un buon profumo, l'avocado, anche se non ricordo assolutamente l'avocado, ma ha un buon profumo fresco per l'estate, e poi il eh, Wild Berry. Mentre, con solo la sufficienza, c'è l'Apple Mango, perché la crema è buona, ma io aspettavo avevo tante aspettative su questa profumazione e invece non sa di niente, solo per questo. Allora... Come sapete io sono una fanatica di Wish, come sapete c'è un mondo su Wish, quindi se volete che proviamo altre cose, altri test su qualcos'altro, eh, su qualcosa che vi incuriosisce, fatemelo sempre a prezzi contenuti per favore, <ride> però fatemelo sapere che vediamo di provare, non so, i balsamo labbra, i eh, make up, eh, i rossetti mi trovo benissimo, le tinte labbra sono ottime, e anche le palette di ombretti vi ho già detto che sono ottime possiamo guardare quelle possiamo guardare non so make up qualcosa le ciprie vi ho detto che le cipre e le wish sono le migliori e una è la mia preferita in assoluto eh, correttori fondotinta primer c'è di tutto se vi interessa il make up se vi interessa altro proviamo altro ma me lo dite voi intanto fatemi sapere se avete avuto un po' di compagnia se qualcuno di questi prodotti vi ha ispirato e noi ci vediamo al prossimo video